Io ho fiducia nei comuni, la legge si regge sul patto di alleanza tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Pescara che riceve eh, le istanze dei territori di Montesilvano e di Spoltore, Spoltore e Montesilvano che hanno smesso di urlare alla luna dicendola che no, a Pescara non, non si deve fare e si metteranno al lavoro per farla. Ovviamente un patto va, va rispettato, c'è un termine che è settembre 2024, se così sarà... Chi verrà si troverà un lavoro abbondantemente avviato. Se così non sarà ci saranno i commissari regionali e si voterà per la nuova Pescara subito.